Allora, avete visto il titolo? Sopra e sotto? Allora, questo è un video che voglio fare, perché? Essendo nel mondo olistico dei massaggiatori, prendi consiglio da persone che sono da tanto tempo nel settore. Quindi il tuo crescere personale deriva sì dalle tue esperienze, deriva sì dalle, dai tuoi grandi sbagli, e anche in gran parte dai consigli che ti danno i vari colleghi quindi mi è capitato adesso vi racconto un, un mio aneddoto riguardando alla scritta che ho messo fidarsi è bene non fidarsi è meglio mi era stato detto tempo indietro che essere troppo buoni di cuore a volte la si si prende nel beep. <ride> ok e io dicevo ma no se fai questo mestiere qua è normale che tu sei buono, non puoi lavorare in un certo modo, cioè, lo trovavo inaccettabile. È un processo, questo lavoro qua, o qualsiasi tipologia di lavoro, è un processo di accrescimento, quindi sbagliando o prendendolo punto, oppure ricevendo delle grandi fregature, può capitare che si inizi a ragionare. Il, il mio maestro tibetano, 20 anni fa, mi aveva già detto una frase che vi dirò alla fine del video. Una mia collega in Italia, non faccio il nome e cognome per rispetto, però vi dico che è nel settore arivedico e attualmente sta costruendo un videocorso per le donne in gravidanza. Quindi chi vorrà avere informazioni della mia collega in Italia, mi scrive in privato o mi scrive un messaggio, io vi mando il suo link in privato per poter e Acquistare anche il suo videocorso, questa collega aveva scritto all'inizio dell'anno una frase un po' accattivante sulla sua pagina Facebook. Quindi, adesso vi riassunto leggermente cosa le aveva scritto, dicendo: Il cliente che teoricamente non dava la disdetta avrebbe dovuto pagare per intero la somma del trattamento. Teoricamente, chi prenotava doveva anticipare il 20% del costo del trattamento, anche per il rispetto del, dei clienti chi, no, noi siamo operatori quindi abbiamo delle ore a disposizione ma abbiamo anche una vita privata. Quindi per rispetto sia nostro e per il rispetto del cliente che noi diciamo no perché non abbiamo spazio, è, è opportuno teoricamente, quando si sa il perché non si riesce a venire a fare il trattamento, di, di comunicarsi. Oggigiorno abbiamo Whatsapp, abbiamo Facebook, abbiamo Messenger, abbiamo l'email, abbiamo un casino di modo di poterlo comunicare. Questa tipologia che lei ha accennato mi sembrava un po' troppo brusco perché i clienti che ho attualmente, fino adesso nessuno mi ha dato mai un chi non ha potuto ha anticipatamente telefonato. Questa settimana qua a me è capitato invece che dei nuovi clienti, in base alle campagne che ho fatto su Facebook, dei nuovi clienti si sono prenotati per dei appuntamenti. Quello che mi è capitato a me questa settimana è che tre clienti nello stesso giorno non hanno dato la disdetta e io ho rinunciato ad altri due clienti perché ho detto che questa giornata qua era troppo. Era, era piena a conclusione della favola mi sono ritornate in mente le frasi sia del mio maestro tibetano e addirittura di questa mia collega in Italia che aveva scritto questo posto e di, dicendo ci aveva ragione, ma guarda un po', è un modo che prima o poi ci si picchia la faccia contro un muro, e bisogna crescere, bisogna crescere, Adesso non voglio dire che io voglio attuare questa tipologia così drastica, ma è un giusto comunicare sia a me che ai futuri colleghi che un domani vorranno anche nel mondo dei massaggi o in qualsiasi altra tipologia di lavoro, fidarsi bene, fidarsi bene, non fidarsi meglio. Allora, il mio mentore o il mio maestro tibetano, qualche anno fa, quindi una ventina di anni fa, ai tempi mi disse, dal momento che, non che avrei, imparato, avrei imparato a non fidarmi della mia ombra, ma avendo a fidarmi della mia ombra avrei avuto l'equilibrio fra il mio cuore e il mondo esterno questa cosa qua vent'anni fa non riuscivo a comprenderla mi era, mi era inconcepibile riuscire a comprendere questa frase oggi ho capito cosa voleva dire fidarsi è bene non fidarsi è meglio Sarei lieto di conoscere anche i vostri, le, le vostre storie, così potrei, potrebbero essere spunto per un prossimo video e, e farci quattro risate. Quindi ci vediamo al prossimo video, fidarsi bene, non fidarsi bene. Ciao!